benvenuti in questo nuovo video oggi entriamo dentro il mondo di Animal Crossing ma prima di tutto vai con la sigla sì. casa e ecco anche i miei fiori okay. oggi um, andremo nell'isola di Fiorilio per fare una Prenderemo i poster dei nostri abitanti Che ora vi farò vedere Ne ho presi alcuni Però mi manca uno Perché oggi si è trasferito Sigmund Che è un lupo Invece di Gregorio Ecco qua i miei poster Lui, è quello lì con i pugni è Gregorio E beh Vediamo subito come prendere quei poster. Maglio che è la cannuccia Sì, e guardate cos'ho, la maglietta dei camillini. Wow, che bella! Ecco qua, il giro giro. Che potete anche prendere, cioè mettervi anche voi su Animal Crossing ovviamente. Andate nei modelli personalizzati da ago e filo. E, beh, lo, lo mettete nei vostri modelli personalizzati. Ecco qua, un attimo. Queste sono le mie tasche. Dove stiamo andando in questo momento? Stiamo andando mm, nell'isola di Fioriglio. Questi sono i progetti fai da te doppi, quindi se volete venire alla mia isola per prenderli me, me lo scrivete sotto giù nei commenti o nella mia mail ecco qua la dodo airlines che carino mi piace molto questo dodo vorrei partire mm. A un certo punto del vostro, finché giocate, vi spunterà questo personaggio che è Viorilio E poi potete andare nella isola. Ed è una normale isola. Cioè c'è la casa e lui. Decolliamo subito. Okay. Ricordatevi di mettere like e iscrivervi al mio canale Partiamo subito Ok, questa è l'isola di Fiorilio, è una semplicissima, lui è Fiorilio Se è la vostra prima volta... Se volete parlarci, se no no, noi ci parliamo così. Mm. Sono a posto. Ok, ciao ciao. Ed entriamo dentro. Questa è una casa normale senza nessun mobile, nelle altre stanze non c'è nessun mobile. Anni qua Ecco qui Ora schiacciate questo pulsantino qua dove vi porterà quello dove, dove potete spostare i mobili poi andate nello sgabuzzino dove c'è questo gattino, voi andate e ci sono tutti i vostri residenti, in questo caso è lui, Sigmund. E questi sono Codino, Roby, Ercolino, Evaristo, Anita, Lupiglia, Carmine, Tamara e Crocco. Loro due sono i miei primi abitanti. Allora, Sigmund. Eccolo qua. Questo è il poster che mi manca, c'è cioè il suo. Wow! Eccolo qui. Ok. Lui è Sigmund Ve lo presento mm. E queste sono tutte le mie emozioni per ora Poi ce ne andiamo via addio Sigmund E andiamo Ciao E andiamo nel... Um, nella specie di negozio che c'è nel banco Mattanuk... Il mio aereo è anche arancione, Nel ci sono i versicoli, c'è giallo e c'è verde Anche C'è Dodo do, Baldo Sì Ecco qua il nostro arco oh, Ci sono le stelle Oggi può esserci o le stelle cadenti O l'aurora boreale Ok, questo è un ombrello ciliegia una caraffa di ceramica un albero festivo e una corona di tulipani quindi se volete avere questi schemi qui da te mi scrivete sotto nei commenti e nei video e così potete venire alla mia isola a, uh, a prenderli oggi c'è la gara pesca e questi sono alcuni brilli ok vediamo se c'è la mia amata aurora boreale voi l'avete visto io sì ed è stata fantastica Manneggia. poi ho tutti i frutti se lo volete sapere e la mia frutta nativa è la, sono le arance ecco l'upilia però andiamo al banco matto nook Dove prenderemo i poster, che poi vi arriveranno il giorno dopo Però dovete pagarli in stelline E non in Milianook Poi ho 5 stelle l'ho ho qualche giorno fa Andate nel catalogo Nook Io purtroppo non ho ancora l'app Però Articoli speciali E vi uscirà Vi chiamerà Fiorile e vi dirà Ora si è aggiunto una nuova... Cosa? Una nuova app nel catalogo Nook dove ci saranno tutti i poster. Anita, Carmine, Colino, Crocco, questi sono i miei abitanti. Evaristo, Ercolino, Gregorio, lui è Gregorio. Opilia, Roby e Sigmund. E allora. Lui è Sigmund, quindi ordiniamo subito il suo poster. E questi sono tutti gli articoli stagionali e poi se volete comprare qualcosa qua c'è un po' di roba e ci sono le canzoni di KK che quando raggiungete le tre stelle eh, viene questo cane che suona ok poi oggi ho raggiunto tipo 100 stelline però ora vi faccio visitare un po' la mia isola io questo lo chiamo Pascolino no pescolino, scusate allora questi sono modelli personalizzati questa è la casa di Sigmund guardate che bello vi faccio una visita veloce questa è la gabbia così posso imprigionare dei miei abitanti quando vengono qua Questa è l'area campeggio casa di Carmine qua sopra c'è la casa di Lupilio secondo me oggi c'è solo essere cadenti. la Iannita, c'è la sua casa il mostro aspettate. vediamo magari ci vedono le stelle aspettiamo mm. un attimo magari no, comunque se sentite quel tic. Sì, perché ci sono, qua sono dei modelli. Questo è tipo un'aria zen. Questo è il mio primo mughetto, se non sbaglio. Ecco qua tutta la parte, vediamo queste. le hmm, Per me oggi viene l'aurora boreale. Però... Questo è tipo una specie di albergo e si è anche intravisto in un'altra parte. Di qua non c'è niente, ci sono solo alberi, poi quando avrò eh, l'update di Halloween potrò mm. mettere quell'altra parte Questa è la parte tutta a ghiaccio Queste sono le bancarelle con tutti i miei ombrelli Poi ne ho altri due Questi sono i oggetti, questi sono i capellini di Capodanno ecco qui oh. poi ho fatto una bellissima cosa in mezzo a questa foresta che avete visto che sono che tipo la slitta di babbo natale con tutta la, la roba sacchi cosa lì Intanto vado da vado a vedere se c'è Celeste e ogni giorno, se non sbaglio, c'è un abitante. C'è un, sì, un abitante speciale. Però non, va, non viene a vivere nella vostra isola. Il qua. Di solito è venuta qua Celeste. Di solito viene. Se volete vi faccio vedere l'aurora boreale Eccola qui Guardate Arrivo Eccola qui L'aurora boreale Guardate che bella, è fantastica Io ho fatto vedere Ok Ciudiamo E vi faccio vedere la mm, terza parte dell'isola Ah, e poi prendere anche la parte più abitativa Questa è una parte normale Poi ho fatto l'aula Laura La... quella della pausa caffè Questo è un reparto bambini Molto carino L'arco, bellissimo Alcune cose di Gullivar Oh, che sono venute nei, nei palloncini Ieri era qua Gullivar e poi qua ci sono alcuni grigli tipo questi due ma è tutto deserto? no, non è deserto c'è un po' di roba qualcosa che volava qui? cosa che volava? Cosa che volava. Di roba dietro? Allora, eh, gli, abitanti, gli abitanti sono? Mm. Sono animali, tutti mm. si sentite tipo una specie di fruscio o è un palloncino di giorno o di notte, se non sbaglio è. Eh, eh, la sale cadente ecco qua una parte dell'isola no, non l'ho arredata né tanto, neanche troppo poco vorrei farci vedere questa parte che mi è piaciuta oh. mi è piaciuta molto c'è questo con due zucche perché ho due zucche di due colori questa è una parte che si assaggono ah, sono i fiocchi di neve, che se li prendete con retino, prendiamo, No, aspettate. prendiamo, prendiamo, prendiamo. Non dobbiamo prendere. Oh, sto sacco attire. Ah, Lì là ci sono le zucche comunque. Guardate ho imparato questa nuova moda Vediamo a farlo così ho fiocco di neve e vai wow un fiocco di neve sembra una piccolissima scultura e ogni giorno potete eh, fare nevino, io lo chiamo però si chiama pallino ed è un pozzo di neve che dura 4 giorni eccolo qua un pezzo, ora vi faccio vedere <ride> quello più ero lo faccio oggi proprio... parliamo un po' è così giovane è nato il vecchio. Mm. per me ci sono le stelle cadenti perché sento un leggero fruscio mm. aspettiamo un po' perché questo è un modo per vedere le stelle cadenti però non mi sembra forse stasera è che dato che sono le 6 come vedete eh, non ci sono dalle 7 in poi però oh. poi voi avete le tarantole o oh, gli scorpioni se siete, eccolo qua lo sentivo se siete nell'emisfero meridionale avete le state. Sì. e invece se avete il settentrionale come me Avete. Wow. Sì. Avete la neve. Ecco qua, con la fionda si prende i palloncini. E. Oh, tanto! Mamma mia! Non puoi più aggiungere stelline perché il tuo portafoglio è pieno. Ah! Beh, già che ci siamo, vediamo il mio debito della casa. Così poi potrò aggiungerci un'altra stanza Ora sono a 290 ma spero di togliermi il debito così posso aprire un'altra stalfetta Ok andiamo allo stellomat Usa delle Miguel Nook trovate eh, oggetti da comprare Allora no, facciamo 30.000 stelline Tanto Ok Ho preso le stelline Che c'erano qua Quindi abbiamo 90.000 E poi il conto Vabbè questi sono Fugo piatto, germoglio di cedro Di cedro, arrugginito Germoglio, un paio di jeans Del ranch che ho già germoglio, pavimento vetulla, costume del Resting e un altro pavimento arrugginito quindi uh, se, se vogliamo concludere um, eh? signor pescolino se ne va via? una cosa bellissima che mi è piaciuta un sacco che è arrivata oggi perché l'ho trovata in un palloncino è questo Dormo. Uh -huh. e questa è una cosa del pesce e quell'altro che avete visto con i calamari è un altro I... mm, pesce lì. e questa è tutta la mia isola per ora poi la allestirò per bene e beh quindi se questo video vi è piaciuto mettete like Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e entrate a far parte del Club dei Camillini Ciao! Ci vediamo per la prossima puntata su Animal Crossing! Non perdetevi!